La mia macchina sembra un cavallo imbizzarrito, sono le buche, non so nemmeno se si sente provarsi in bente, adesso è robo! Benvenuti a bordo, viaggiatori. Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Io in questa splendida domenica mattina c'è qualche nuvoletta in giro, però c'è una bella temperatura, si sta benissimo. E questa mattina ho intenzione di continuare il discorso che ho cominciato nel vlog precedente, parlandovi un po' degli youtuber che mi hanno ispirato ad arrivare a questo, allo sviluppo di questi vlog. La volta scorsa vi ho parlato di Corduroy Paco, possiamo definirlo la persona che mi ha ispirato soprattutto alla location dei vlog, e questa volta invece vi parlerò della persona che più di ogni altra invece mi ha ispirato proprio, mi ha dato l'idea di cominciare a realizzare questi video log, questi vlog e di dare maggior vita a questo canale YouTube. E questa persona è un youtuber canadese eh, di origini italiane, molto simpatico, veramente molto solare. Questo ragazzo si chiama Matthew Santoro, vive in Canada e mm, nel suo canale, vi metterò le informazioni sul suo canale nella descrizione, il suo canale, ogni settimana, una volta alla settimana, nello specifico ogni sabato, pubblica un filmato eh, molto divertente su dieci cose che un po' stupiscono, eh, per esempio quello che ha pubblicato giusto ieri, che è, è dieci droghe di cui non avete mai sentito nominare. È un filmato che ho trovato molto divertente, molto ispirante, è stato uno dei primi che ho visto quando ho conosciuto il suo canale. Eh, che vi metto il link anche di questo filmato nella descrizione di questo video è intitolato Le dieci differenze tra gli americani e i canadesi ed elenca le dieci cose che um, molti non sanno sulle differenze che ci sono tra l'America e il Canada molte lo ammetto non le sapevo neanche io tra cui una che è la decima che non ve l'anticipo ma è veramente ha ragione lui quando dice ok lo so questa è una cosa che mi fa scoppiare la mente e guardate quel filmato, perché merita tantissimo! E' uno youtuber che parla in lingua inglese, ve l'ho detto, all'inizio vi parlerò soprattutto degli youtuber che seguo, che sono youtuber stranieri. Non seguo tantissimi canali italiani, né seguo qualcuno, seguo anche qualche canale famoso, ma ho trovato molto divertenti, molto simpatici, molto interessanti moltissimi canali stranieri per cui innanzitutto vi parlerò di questi canali. E Matteo Santoro, ritornando a parlare di questo youtuber, è stato un'ispirazione non solo per il fatto che è una persona molto simpatica, molto solare, vedete nei suoi filmati sorride spesso e Matteo, tra l'altro, ha una particolarità. Proprio pochi giorni fa, il suo canale, credo 3-4 giorni fa, forse anche meno, il suo canale ha raggiunto il traguardo dei 250.000 iscritti, no? e quindi uno si aspetta che uno youtuber che ha 250.000 iscritti eh, sia magari, possa anche dire Eh «Ok, sono famoso, non ho bisogno di tenere la cura dei miei fan». E invece lui, nonostante 250.000 iscritti, nonostante molte visualizzazioni dei suoi filmati, nonostante tanti commenti su YouTube, i tanti commenti che arrivano su Twitter, le tante email che riceve, lui cerca di seguire un po' tutti quanti, cerca di mh, essere presente, di non sollevarsi al di sopra dei fan. E Vi racconto questo piccolo aneddoto. Quando io ho cominciato questo progetto dei vlog, quindi quando stavo già pubblicando il primo filmato, il primo vlog, io gli ho mandato un messaggio, un semplice, una semplice email, tanto per dirgli che le strade splendide, scusate, in questi momenti la mia macchina sembra veramente un toro scatenato, qualche altra buca, ecco. E, dicevo, gli ho mandato un'email e dicendogli, sai, sei stata la mia ispirazione, sei una persona molto simpatica e per questo insomma io ho deciso di dare nuova vita al mio canale YouTube e quindi sarò in uh, questa situazione, sto pubblicando questi video, eccetera. E quello che ha fatto lui è una cosa che veramente è giunta come inaspettata. Lui mi ha risposto, praticamente considerando il fuso orario, gli ho mandato il messaggio che in Canada era piena notte e lui mi ha risposto praticamente appena si è fatta mattina in Canada e mi ha risposto con un messaggio molto simpatico, molto gentile, ringraziandomi perché dice grazie per le tue belle parole, per avermi detto che sono stato io un'ispirazione. È una cosa che veramente mi ha dato una grandissima soddisfazione una cosa che mi è piaciuta tantissimo, una cosa veramente inaspettata, non mi ha aspettato, c'è cioè che uno youtuber che ha un canale con 20 iscritti e due filmati eh, riceva dei eh, ri, complimenti da uno youtuber con 250.000 iscritti, è una cosa che mi ha lasciato, mi ha colpito veramente molto positivamente, Matthew, do you hear me? Thank you very much, I like you! E vi consiglio quindi di iscrivervi al suo canale, vi metto il link in descrizione, e dopodiché mi auguro che vi sia piaciuto anche questo mio vlog, quindi vi invito a diffondere per così dire il verbo condividete, fate pollice in alto, thumbs up come dice un uh, caro youtuber di cui vi parlerò più avanti, condividete il filmato, diffondete, parlate con i vostri amici e iscrivetevi anche al mio canale se vi va. Grazie, ciao a tutti!